Cioè, supponiamo di avere due, uh, due tipologie di gas dimentichiamo il trucco che hanno fatto qua in Russia è mettere del, del benzol qua perché è un etanolo, un hexano non è buono insomma come serve semplicemente ad aiutare la fiamma e ad aiutare a fare determinati lavori però non è buono quindi lo chiudiamo questo invece di questo possiamo utilizzare semplicemente la, il, il gas proveniente dall'acqua pura, okay, più della, del perossido di potassio oppure di sodio, ma solo per aumentarne la quantità e nell'altra nell parte miscelarlo con un altro gas che potrebbe essere un gas che viene fuori dalla dal biomassa, dalla... dalla o gas oppure LPG, eh, RNG eccetera. Questi due si possono unire ad una, uh, ad una, si possono unire con, una uh, con un miscelatore, questo è un esempio di miscelatore in cui entra da una parte l'ossidrogeno e dall'altra parte entra un'altra tipologia di gas e qua uscirà la fiamma cioè uscirà dal bruciatore che potrebbe essere di questo tipo una torcia oppure potrebbe essere un altro tipo di bruciatore che si utilizza negli impianti eh, vari per produrre l'elettricità che è il mio scopo va bene? sia un, eh, una linea che l'altra vengono collegati con un flussometro eh, comandato dal computer quindi il bilanciamento viene fatto tramite computer Normalmente si presume che il risparmio fatto con eh, l'ossidrogeno, l'ausilio dell'ossidrogeno sia dal 60 al 70%. Questo è tutto, grazie.